Ciao a tutti, oggi prepareremo i biscotti morbidi al mandarino. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di tipo doppio uovo, zucchero, burro, scorza e succo di mandarino, lievito per dolci vanigliato, zucchero a velo. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero. E la scorza di mandarino e lo facciamo polverizzare per 15 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il burro. La farina, il succo di mandarino, l'uovo e il lievito ed azioniamo il bimbi per 50 secondi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 Formare una pallina e passarla prima nello zucchero semolato e successivamente nello zucchero a velo. Posizionarla su una teglia rivestita con carta da forno e continuare così per tutto il resto dell'impasto. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 10-12 minuti circa. I biscotti sono cotti, lasciamoli raffreddare del tutto prima di rimuoverli dalla teglia. Biscotti morbidi al mandarino. Grazie e alla prossima ricetta!